Quei libri io li amavo. Lei ama più i suoi libri degli uomini. I libri sono amici fidati. In quei libri c'è tutta la sapienza del mondo. La sapienza del mondo è una truffa. Ma cosa dici? La parola di Dio è una truffa. Dio non parla coi libri. I libri servono a qualsiasi padrone e qualsiasi dio.